Allora, grazie ai nostri fotografi, televisioni, ma adesso eh, non vorremmo morire per il troppo affetto, quindi se riescono a mettersi da parte. compito mio, a nome della fondazione, è dare un cordialissimo benvenuto innanzitutto all'autore Len Friedman e agli illustri ospiti. Devo dire che noi, come noto, da alcuni mesi abbiamo elaborato dei sofisticati algoritmi per riuscire a fare questa manifestazione proprio oggi e presentare il libro ieri e ci siamo perfettamente eh, riusciti. Ma Abbiamo studiato mesi con formule matematiche, eccetera. A parte gli scherzi... Il successo, la tempestività è quello che capita in una casa dove si lavora seriamente, si hanno autori di grande valore, si scelgono temi appropriati. Ecco, a proposito di case e di temi, dico solo che questa serata e questo avvenimento, questo libro è un esempio virtuoso di quello che è la convergenza, e la collaborazione nell'editoria di vari metodi e di vari mezzi. È un libro, è un giornalismo di saggistica, è un giornalismo di inchiesta, ha ripreso il giornale, il web a sua volta ospita, un concorrere di mezzi, ciascuno dei quali ha il suo spazio e il suo posto, quindi credo che la vicenda di stasera sia esemplare e per i temi, e per l'autorevolezza, e anche come modello di come si fa editoria nei tempi moderni. Grazie ancora, buon lavoro. La parola a lei. Grazie, grazie, grazie Presidente. Non so se, eccoci. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Sono leggermente imbarazzato di, eh, normalmente è un autore, l'ultimo a parlare a questa presentazione, colpa del direttore generale della Rizzoli che ha detto, dopo tanti anni in Rai e Sky la 7, eh, devi fare il moderatore di se stesso Alan, eh, eh, eccoci qua, quindi chiedo scusa per questo. Volei, non, non credo che ci sia bisogno di presentare eh, i relatori illustri eh, che sono qui stasera, Uh, conoscete tutti uh, però mi permetto di dire che essere insieme con due grandi uh, direttori uh, del Corriere della Sera uh, e uh, uh, ovviamente anche Passera e, e Civatti per me è un grande onore sono un pochettino commosso stasera um, L'idea di scrivere Ammazziamo il Gattopardo è venuta a me uh, circa un anno fa. Uh, All'epoca non uh, avevo in, in mente di fare un libro che avrebbe uh, uh, svelato diverse retroscene della politica italiana, anzi il primo titolo uh, che è stato bocciato da Rizzoli, Uh, uh, il primo titolo del libro quando ho cominciato a, a concepirlo marzo-aprile scorso era incubo italiano come salvare il paese o almeno evitare il peggio uh, il secondo titolo uh, uh, credo che sia meglio non, uh, non divulgare uh, quindi creiamo un giallo su qual era il secondo titolo l'idea del libro però era di raccontare Uh, in modo documentato sempre quindi l'uso di video in ogni intervista anche con l'idea di una webserie uh, una serie che adesso è in onda online su Corriere.it uh, l'idea di un libro multimediale anche um, che potrebbe avere uh, aspetti di ebook uh, carte webserie e televisione ma l'idea di fondo della sostanza era di indagare Uh, su perché l'Italia negli ultimi due decenni, decenni non è riuscito a affrontare le riforme necessarie per rimettere questo Paese uh, sul binario della crescita e dell'occupazione perché uh, uh, tutti questi primi ministri, tutti questi governi uh, non sono mai riusciti a, a, a sfondere e quindi ho deciso all'inizio di intervistare l'Italia di parlare con cinque ex eh, primi ministri da Giuliano Amato a Massimo D'Olema, a Romano Prodi a Silvio Berlusconi a, a Mario Monti e anche eh, il nuovo uomo diciamo simbolo eh, della discontinuità vedremo poi se questo sia il caso o meno eh, Matteo Renzi però poi ho parlato con tanti ministri e tanti banchieri e tanti, tanti altri Uh, questo libro forse uh, è stato uh, in questi giorni uh, di, di ciclone mediatica uh, franteso nel senso che uh, c'è un capitolo che riguarda la questione uh, di Giorgio Napolitano, Mario Monti, Silvio Berlusconi e l'estate autunno del 2011. Quel capitolo si chiama Il piano del Presidente, ma è un capitolo. Ci sono altri capitoli che contengono quello che... Qualcuno ha chiamato una controstoria o qualcuno ha chiamato uh, le retroscena di altri eventi, ma anche negli anni Ottanta. Uh, C'è Giuliano Amato che in una lunghissima intervista spiega uh, come lui ha vissuto la costruzione e la crescita del debito del paese. Uh, qui parliamo dell'irresponsabilità e malgoverno della Prima Repubblica. Uh, poi ci sono dei momenti, diciamo, anche uh, un po' inediti a casa in Umbria con Massimo D'Alema che difende l'importanza dei partiti, difende il finanziamento pubblico dei partiti ancora ora. Uh, C'è Silvio Berlusconi <coughs> a Palazzo Grazioli, uh, ricordo un momento particolare in cui um, stavo chiedendo, ero, ero arrivato a Palazzo Grazioli il 25 ottobre del, del 2013 alle ore uh, 12 e abbiamo finito le 13 e mezzo un'ora e mezzo prima dell'arrivo di Alfano uh, per quello che Berlusconi mi diceva, vi ho detto Dottor Friedman devi perdonarmi ma oggi è il giorno della showdown con Alfano e facciamo questo showdown nell'ufficio di presidenza, è molto drammatico il momento, però mentre Berlusconi mi stava offrendo un codino in una mano e dicendo che Alfano farà la fine di Fini, c'era Dudu che stava facendo l'amore con la mia uh, gamba destra. Quindi ci sono momenti <ride> particolari nella vita di ognuno di noi che non sono prevedibili. Um, eh, poi, uh, chiaramente, invece di narrare tutto il libro, io, io direi questo. Ci sono docu dei documenti e questioni molto serie, molto gravi in questo libro, ma, ma forse per spiegare eh, quello che intendevo, leggerò solo due frasette qui dall'inizio della nota dell'autore. Capisco che alcune opinioni, alcune proposte, alcuni giudizi di merito in questo libro possono sembrare severi, ma oggi l'Italia è davvero davanti a un bivio. I prossimi mesi, i prossimi anni determineranno la sua capacità di reinventarsi come nazione di rinascere e rinnovarsi, oppure no. I retroscena raccontati qui precedono la parte più propositiva e spero che servano a gettare luce su alcuni processi e momenti importanti nella recente storia italiana. I retroscena sono tutti documentati utilizzando fonti Multiple testimonianze registrate anche in video dai diretti interessati. La parte propositiva è un tentativo di offrire una ricetta ambiziosa... ...ma fattibile una volta che gli italiani abbiano deciso, deciso di voler rilanciare davvero il paese. Io non sono per niente qui a dare lezioni a nessuno. Io sono un americano e se vogliamo dire tutto um, ho imparato molto in Italia... Ho sposato una donna italiana, ho deciso che questa è la mia seconda casa, ma non ho niente da insegnare qui. Io sono umile in questo senso perché uh, questo paese a me ha dato tanto. Quindi vorrei che si evita di fraintendere e, e, e non intendo in nessun senso utilizzare mai una ottica anglosassone, anche se la mia formazione è anglosassone, sono americano ma non si può usare un'ottica anglosassone per capire l'Italia. Bisogna capire l'Italia in modo italiano. E anche quando nella ricetta economica per il futuro di questo paese parlo degli esempi di Gerhard Schröder e le sue riforme nel mercato di lavoro, per esempio, ripeto sempre, non bisogna mai prendere eh, gli esempi di altri paesi e imporli qui, ma italianizzare tutto. Perché l'Italia, ho imparato, è un paese con questo quanto strano, quanto meraviglioso che, che um, mi ha detto l'altro giorno, se dico che amo Italia sembra come qualcuno di 94 che ha detto la stessa cosa, quindi non devo esprimermi proprio in quel <ride> modo, ma Italia è un paese che veramente ho, ho, ho imparato a apprezzare. Comunque, sto parlando troppo, ma c'è una ricetta qui, la ricetta è una ricetta molto ambiziosa, ho parlato con tutti questi eh, ex primi ministri, ho parlato con una ventina di, di esperti accademici, teoretici e i temi che riguardano eh, che sono in questa ricetta di dieci punti sono l'abbattimento del debito, la creazione di precondizioni per creare lavoro eh, il mercato del lavoro eh, l'urgenza di un minimo vitale per tutelare le fasce più deboli della società e subito come si può veramente rendere il sistema pensionistico più effic efficiente e più equo? L'importanza, spesso ignorata in questo Paese, del, uh, di un programma nuovo per l'occupazione femminile, uh, che non è solo una questione di triplicare gli asili nidi, ma anche di, di offrire gli sgravi fiscali in modo più intelligente. Un vero uh, Freedom of Information Act, una trasparenza, una meritocrazia, una valutazione. Sono le parole di ordine per disegnare la pubblica amministrazione. Chi spaglia deve pagare. E se approcciamo la questione della sanità, eh, non è solo una questione di costi standard eh, e, e sprechi. Se parliamo dello spending review di Mr. Cotterelli, che è un po' scomparso della scena, tornerà, immagino, fra un mese, se c'è ancora un governo letto o forse tornerà lo stesso, Uh, a dirci quello che ha deciso sulla spending review ricordate un Mr. coltorelli che è stato importato qui per vedere le spese qualche mese fa la spending review per me non deve cominciare a Roma dico una cosa che forse qualcuno non, non amerà sentire ma bisogna cominciare la spending review nelle regioni e bisogna togliere tante competenze uh, di spese dalle regioni e riportarle al centro specialmente nella sanità perché le regioni, come il Corriere della Sera ha riportato in, con tutti i giornali italiani <coughs> stamani, l'ennesimo es esempio, le regioni veramente sono un grande, grande uh, elemento di spreco in questo paese. Um, e poi un po' um, delicato, dopo, dopo l'avvio di alcune riforme importanti sul lavoro, sulla burocrazia, sì, so che non tutti, è una parolaccia per qualcuno, forse Corrado Pastra sarà d'accordo, forse Civatti sarà d'accordo, forse nessuno dei due, ma una patrimoniale leggera. Bisogna dire la parola patrimoniale nel stesso modo che bisogna parlare di un sacrificio collettivo se vogliamo rimettere il Paese insieme. Quindi non c'è una singola riforma di vasto portato che basta. La crescita non nasce da una bacchetta magica, ma da un insieme di grandi riforme. E soprattutto nasce dall'onestà. L'ultima citazione, e poi chiudo questo e, e, e andiamo a sentire i nostri ospiti. Io scrivo alla fine di questo libro, gli italiani non sono per niente stupidi credo che preferirebbero leader politici che non promettono la luna e poi distribuiscono qualche briciola, gongolando per risultati minimi. Ma al contrario, si alzano in piedi questi leader politici e dicono per una volta onestamente «Questa impresa non sarà facile, ciò che accorre adesso a noi come nazione richiede coraggio, richiede uno spirito di sacrificio collettivo» ma se uniamo le nostre forze allora potremo farcela davvero, potremo rifare il nostro paese e riprenderci in mano il nostro futuro. Ma attenzione, le forze della conservazione sono fortissime. Ecco perché questo libro si chiama Ma siamo il gatto pardo, perché le forze della conservazione sono quelle che credono in quello che Tancredi ha detto nel famoso libro di Tomasi di Lampedusa, se vogliamo che tutto rimanga lo stesso dobbiamo cambiare tutto, mi sono spiegato, questo eh, è il gatto pardo da ammazzare, non è nessun giaguaro da sbarcare, quello era Bersani, questa è una mentalità troppo, troppo pesante nella cultura politica, ma anche forse nella classe dirigente in generale, quindi mi fermo qui, so che... Eh, non possiamo non affrontare almeno per qualche minuto la questione del, di estrema attualità eh, delle rivelazioni di questi giorni, eh, abbiamo tutti parlato, io ho parlato, il Presidente della Repubblica ha scritto una lettera, il Senatore Monti ha cercato senza efficacia di rimangiarsi le sue parole, Uh, e uh, eh, ognuno deve, è difficile smentire un video, è cioè, difficile, ma, ma io non sono qui a fare accusa o critica a nessuna istituzione e sicuramente non al Presidente della Repubblica, uh, io sono qui a fare quello che un giornalista deve fare, indagare, documentare e se L'ufficio legale del giornale o della casa editrice è contento che tu cioè, sei documentato e si pubblica. Eh, però non voglio soffermarci troppo su questo tema perché abbiamo il futuro del Paese che vorrei discutere anche. A questo punto vorrei cominciare però con un ringraziamento per il coraggio che lui ha avuto, insieme con un saluto a lui, dal mio amico Lionel Barber, il direttore del Financial Times di Londra che... Insieme con Fruccio di Bortoli abbiamo deciso di pubblicare questi articoli uh, e chiedere uh, al direttore uh, Fruccio di Bortoli di intervenire. Bene, grazie Alan per questa sintetica presentazione <ride> che hai voluto con molta efficacia fare. Ma io devo dire che noi abbiamo pubblicato, come sai, con, con grandissima... Mh, piacere le anticipazioni del tuo libro perché è un libro ben fatto, un'inchiesta giornalistica documentata, con fatti, con video, incontrovertibile, verificata, con grandissimo scrupolo, lo scrupolo di un grande giornalista che ha indagato su un passaggio molto delicato della vita del nostro paese. Io sono convinto che un buon giornalista deve pubblicare tutte le notizie, non deve polemizzare mai con le notizie, deve dare il giusto risalto alle inchieste che hanno valore. E la tua inchiesta ha valore e noi abbiamo dato il giusto risalto. Poi bisogna dire che i protagonisti del nostro paese, che non hanno un certo provincialismo quando poi parlano con un giornalista americano, sono più aperti rispetto... No? se poi queste conversazioni avvengono in Svizzera eh? Eh, lo stato di rilassatezza è tale per cui le confidenze sono anche più probabili per cui io ho un moto di invidia nei confronti di Alan perché ha un vantaggio competitivo rispetto a noi perché, so, anche perché i protagonisti di questo simpatico mondo con molti difetti... Eh, che pecca anche di un eccesso di provincialismo, poi ritengono che poi i giornalisti italiani non facciano il loro mestiere che siano sempre inquadrati in chissà quale complotto che debbano far parte di chissà quale schieramento poi c'è anche un discreto numero di giornalisti che fa bene o male il proprio mestiere non sono poi pochi eh? e che vanno a caccia di notizie le notizie si pubblicano, punto, fine basta qual è la ragione? Le buone inchieste devono avere il giusto risalto, no? E quindi guardate come è stato valorizzato il libro di Alan dal, dal, dall'FT e come giustamente l'abbiamo valorizzato noi. Dopodiché, io conservo su quel periodo e sul comportamento del campo dello Stato il giudizio che ho sempre avuto, cioè meno male che abbiamo avuto Giorgio Napolitano. Va bene? e meno male che c'è stata un'istituzione di garanzia che in, che in qualche modo si è resa conto dello stato in cui viveva il nostro paese nel 2011, che abbiamo, che abbiamo descritto e ritengo poi, visto che poi sono state fatte anche delle critiche al governo Monti ritengo che Monti abbia poi fatto bene nella prima parte il suo mestiere, avrà commesso degli errori anche lui e il suo giornale perché questa è anche la forza del giornalismo libero, glielo ha fatto notare con i fondi di Alesina e Giavazzi, che lui non ha gradito, non li ha graditi nemmeno Corrato, ma comunque per che era all'epoca il governo. Però insomma ha fatto il proprio mestiere, perché il mestiere di un buon giornalismo è quello di incalzare il potere, senza fare sconti a nessuno, perché comunque bisogna mettere la pubblica opinione nelle condizioni di avere degli ingredienti non avariati, per costruirsi un giudizio e poi per esercitare il proprio compito di cittadini. Noi abbiamo fatto soltanto questo mestiere, che è il mestiere di un giornale liberale. Non ci sono notizie che non si pubblicano, non ci sono inchieste che non si valorizzano. Si fa tutto quello che è giusto fare perché bisogna presentare alla pubblica opinione tutti gli elementi positivi o negativi che possono essere importanti per formarsi un'opinione. Dopodiché, c'è quello che noi pensiamo. Io sono convinto che eh, quello che è accaduto in quell'estate, che abbiamo descritto anche noi, che hanno descritto anche altri giornali. Ma la straordinaria abilità di Alan Friedman è stata quella di fare una cosa in, incontrovertibile, impeccabile, con il testo e con il video. Perché immaginate come sarebbe stato più facile smentire senza il video, no? Dopodiché lui ha questa abilità di eh, ammaliare in qualche modo l'interlocutore e gli interlocutori concedono a lui quello che a noi non concedono. Per cui, cosa volete che vi dica? Nel, nel dire che Alan ha fatto un, un bellissimo lavoro, dico che in qualche modo noi dobbiamo anche avere il coraggio di riguardare ai nostri, eh, a quello che è accaduto nelle fasi più delicate della vita del nostro paese senza pregiudizi guardando i fatti e c'è nel lavoro di, di Alan Friedman già un po' un compito di uno storico cioè che guarda con una certa freddezza a quello che è accaduto soltanto tre anni fa scarsi io credo che lui assolva a questo compito lo assolva bene questo compito e ha, dato, ha fatto un libro di eh, straordinaria efficacia giornalistica, grazie grazie di cuore per quelle parole vorrei dare un benvenuto a Pippo Civati che ci ha raggiunto ehm, e la chiede di non solo commentare questo tema attuale, poi andremo avanti con altri aspetti dell'economia dell politica italiana dopo ma anche dopo che ha finito di commentare eh, questa questione qualche domanda sulla politica del suo partito faremo dopo Sì. Beh, io in realtà ringrazio per l'opportunità, ho letto con piacere il libro e devo dire la verità la sorpresa per gli italiani è stata che qualcuno fa delle domande è sconvolgente, un giornalista fa delle domande confronta le versioni si permette di scriverlo no? c'è stata la fibrillazione forse per questo hai voluto usare eh, in un campo che è sconosciuto però io penso che la parte più dura eh, per la politica italiana sia quella in cui tu, tra... anzi lei, abbiamo deciso di darci del lei per cui fingo, eh, eh, lei tratta la questione dell'esito dell del progetto politico di Giorgio Napolitano, perché le parole più dure nei confronti del Presidente della Repubblica io le ho lette in questo libro, dal punto di vista politico sto parlando, eh, alla fine del libro eh, Friedman dice che il progetto di Giorgio Napolitano è fallito. Eh, perché non ha funzionato il governo Letto in queste ore sapete che la vicenda è anche drammatizzata da un confronto molto duro e molto personale tra Letto e Renzi eh, e in generale non hanno funzionato le riforme, le cose che abbiamo sentito mille volte nello scorso anno e fino a pochi, a, fino a pochi giorni fa in verità io non sono d'accordo però perché il gatto pardo ha 70 vite e quindi il tentativo è di provare con Matteo Renzi eh, una strada molto simile cioè di inglobare anche il possibile killer del gattopardi in uno schema gattopardesco. Cioè andare avanti con questo schema delle grandi riforme, della riforma del Senato, del titolo quinto, della legge elettorale. Mentre lo dico ci si annoia eh, di andare avanti fino a fine legislatura. Questa è la notizia di, di oggi, di ieri. Tra l'altro passare dal 15 al 18 fa venire in mente un'altra cosa, ma insomma questa non sarebbe certo una, una cosa bellicosa ma sarebbe un atteggiamento molto istituzionale eh, però significa che forse questo è un paese davvero che non riesce ad avere momenti di discontinuità lo dico con sofferenza e con dispiacere eh, cioè la, io ho perso con Renzi per cui ne so qualcosa Renzi sarebbe molto forte in una campagna elettorale e sarebbe liberatorio andare a votare prima o poi ieri Galan che non è certo vicino a me politicamente ha detto questo è un paese in cui non si vuole votare più ed è un fatto per me molto sbagliato, quindi io mi auguravo un percorso diverso, me lo auguro ancora e quindi arrivo subito all'attualità. Quello schema di Napolitano si è esaurito, apriamone un altro, non è eh, il rituale, non è blasfemo dire così, è stato un tentativo, secondo me lodevole, nella parte che citava De Bortoli un po' meno l'anno scorso. Eh, però forse dobbiamo aprire una stagione diversa, aprirla con questo Parlamento, sperando che ci sia, adesso la, la notizia è se vendola si spacca sella, capite che, no? che emozione, poi forse qualche grillino arriva, Alfano parla un po' con Formigoni a proposito di regioni che spendevano bene eh, no? e decide che cosa fare. A me non sembra una grande novità, lo dico con dispiacere, quindi forse questo gatto pardo lo sta, in, lo sta sottovalutando ancora chi scrive queste pagine, che lo fa in modo ottimistico con una ricetta molto interessante in quasi tutti i punti, sono molto d'accordo anche sulla mini patrimoniale, un'espressione che avevamo usato con Filippo Taddei qualche tempo fa, Filippo Taddei adesso è responsabile economico del Partito Democratico, eh, però appunto io vorrei che ci fosse anche una politica che, queste, che dà strumenti a queste scelte e che ha anche un po' di coraggio Insomma, N non vorrei che ci fosse un Matteo Pardo non ne abbiamo bisogno la dico così come consiglio a un amico sperando che il PD possa sfidare con una bella coalizione chiara gli avversari per dare al paese una prospettiva diversa grazie non le lascio sfuggire senza solo, prima di andare avanti, solo una piccola domanda. La Lega? Cosa c'entra la Lega con il governo so. del PD e Alfano? Eh, non lo so, bisognerebbe chiedere. Salvini è talentuoso, ci bisognerebbe chiederlo direttamente a lui. Però cap capiamo qual è il grado di confusione. No? In questo governo nuovo rischiano di voler entrare tutti. È un po' sospetto, non siete d'accordo? No, io chiedo perché quando vedo un leader che frequento Marine Le Pen eh, mi vengono come si dice le bolle? Mm. Anche le bolle, eh, le, bolle le bolle era qualcun altro no? ah, quando vedo rimpasto vengono le bolle quando io vedo un leader della Lega che frequento con affetto Marine Le Pen sì, sì, io punto. devo dire che non sono, penso che dobbiamo tenere separate le cose, preferisco differenziare se possibile in questa fase, è un Comunque, solo eh, un commento, ]issimo. il gatto padre è fortissimo, questo è il punto, e queste non sono cose facili, non c'è niente di facile in questa ricetta, anzi non si può fare, secondo me, senza un voto, ma questo è un altro tema. Paolo Mieli è uno dei più grandi giornalisti di questo paese e è, è adesso presidente del RCS Libri, sono molto contento di averlo qui. Benvenuto Paolo. Grazie. Bene, eh, io sono il presidente della casa editrice che ha pubblicato questo libro. Ho letto eh, in questi giorni molte sciocchezze su come si pubblicano i libri nel senso che tutti si sono domandati ma perché è uscito a quell'ora Dunque un libro si pubblica così lo dico per i finti ingenui le persone in malafede che c'è una lavorazione fra la committenza e l'esecuzione del libro che dura sei mesi poi il libro viene consegnato poi viene rivisto poi viene stampato tutta questa cosa dura altri quattro mesi poi certo lo si aggiusta così. e alla fine, eh, due mesi prima della data di uscita, si decide quella che è la data di uscita. Per quella data delle macchine si mettono in modo e producono decine di migliaia di copie. Quindi il giorno di uscita di un libro è, di, è deciso uh, così, con un anticipo dei tempi che equivale a quello in cui si discuteva del governo Monti prima che andasse, cioè di svariati mesi, un'estate e un un'inverno. Eh, quindi non c'è nessun legame, non ci può essere nessun legame, chiunque abbia mai lavorato a contatto anche vago col mondo dell'editoria può sospettare che ci sia un'operazione a orologeria, le, la rete di vendita viene informata due o tre mesi prima, Alan li ha incontrati, insomma c'è cioè, cioè una massa di lavoro che eh, fa sì, ve lo dico questo perché so che gran parte di voi lo sa, ma quando vedete sui giornali qualcosa che dice ma perché quel giorno, pensate che quello lì che lo scrivo è un cretino in malafede. In genere un cretino, soprattutto, guarda, questo io mi sono abituato poi col tempo, mi prendo la libertà di dirlo, però anche in malafede, i cretini sono spesso in malafede. E quindi questo è il primo punto. Seconda obiezione, questa che io mi sono sentito fare tutta la vita di fronte a qualsiasi scoop giornalistico, eh, ma tutti lo sapevano, tutti lo sapevano se tutti lo sapevano come mai voi state tutti qui le reti televisive, come? tutti lo sapevano certo, tutti lo sapevano le elite le, lo sapevano ma il compito di un giornalista è portare a conoscenza dell'universo mondo in modo provato le cose che le elite già sapevano, le elite sanno molte cose ma, ma poi c'è il pubblico c'è la gente, ci sono le persone che hanno il diritto di sapere e hanno il diritto di saperlo con, eh, con delle prove. Volete sapere la verità? Tutti i presidenti della Repubblica, da che mondo è il mondo, quando vedono, avvertono degli scricchioli, cominciano ad orientarsi, a incontrare, eh, a vedere, a pensare a possibili soluzioni. Eh, di caduta, è sempre, è una cosa, però questa con Alan Friedman è la prima volta, è la prima volta nella storia fidatevi, in cui le persone interpellate un anno prima in queste consultazioni lo ammettono e i dettagli delle loro ammissioni sono delle cose che per chi farà la storia di queste cose sono assai significative, chi venne interpellato, quando incontrò quell'altro, in che condizioni, chi sollecitò l'incontro. Sono tutti i dettagli che i grossolani, le persone semplicistiche fanno di tutte le erbe un fascio e non osservano, ma sono i dettagli che fanno la storia. Volete un esempio? L'estate del 2007 fu un'estate terribile, nessuno di voi la ricorda, ma fu l'estate in cui il governo Prodi insediatosi nel 2006 eh, cominciò a tremare a tremare seriamente e durante quell'estate eh, si pensò perché il governo Prodi stava per cadere una prima volta non cadde solo poi con l'episodio Mastella in gennaio ma stava già per cadere in autunno e quell'estate fu un'estate di grandi consultazioni ovviamente si sapeva che se fosse caduto Prodi Uh, alle elezioni successive Berlusconi le avrebbe vinte facilmente e quindi si sapeva che Berlusconi era il naturale destinatario di quella caduta si pensava che il presidente del senato Marini potesse essere un uh, presidente del consiglio di interposizione fra la caduta di Prodi e ci fu tutto un lavorio e ci fu tutto un lavorio in questo senso, un tutti lo sappiamo, se ve lo dico, adesso voi fate un po' fatica perché il 2007 è più lontano del 2011, però tutti lo sappiamo, ma se Alan Friedman fosse andato a intervistare Berlusconi che era il destinatario di quell'incarico, di quella vittoria elettorale e altri due o tre maggiorenti della politica e dell'economia e gli avessero detto: beh, sì, in effetti, quell'estate il presidente della Repubblica mi chiamò e mi disse: Berlusconi, tieniti pronto, voi pensate che. e poi prodicate, pensate che quella notizia sarebbe stata irrilevante per voi o non avremmo fatto una cagnara che sarebbe durata il doppio di quella che facciamo? Vi faccio un esempio storico possibile, perché se voi se Alan si applica su quell'estate lì alcuni dei protagonisti sono scomparsi come Tommaso Padoaschioppa che fu una delle persone più interpellate io stesso vi colloqui con lui in quella estate terribile del 2007 ma altri sono ancora ben vivi e si può uh, rifare questo lavoro più e più volte e capiremo alcuni segreti quei carismi segreti chi sono le persone coinvolte Alan Friedman volontariamente o involontariamente con eh, quella forza del eh, giornalismo anglo è andato a scoperchiare una prima pentola che ci consentirà poi probabilmente di scoperchiarne tante altre per cui secondo avvertimento quando sentite dire beh, queste sono cose che si sapevano sappiate che quello è un cretino e malafede capito? come il primo è molto parente del primo, forse fratello e cugino del primo anche lì più cretini che me la fede. Non deve essere timido, devi dirci quello che pensi davvero. <ride> Ma me lo voglio tenere per me, perché sono troppo coinvolto. Terza cosa, eh, mi fa piacere che Alan Friedman abbia qui parlato e poi Civati abbia raccolto dell'altra parte che c'è nel libro. Guardate, questo libro è a più stadi perché è un libro molto divertente e da leggere, oltre che interessante per i motivi che vi ho appena spiegato. Anna Friedman ha citato quel ritratto di D'Alema, Andatevelo a leggere questo ritratto di D'Alema perché è molto uh, sottile e spiritoso, nel senso che lui va a trovare D'Alema nella sua nuova vigna che si è comprata e D'Alema dice io qua produco uno champagne che... Eh, fa invidia di champagne di tutta la Francia poi vedi quell'albero quello l'ho pagato 1500 euro quell'altro 15.000 euro e Alan Friedman si stupisce dice ma, ma strano in genere gli uomini politici non è che mi stanno dire il prezzo di qualsiasi genere incontro poi lui gli fa delle domande e D'Alema risponde in maniera evasiva e poi gli dice che lui ha letto un bellissimo libro di Condolisa Rice è bellissimo. Allora Friedman gli chiede, ma perché è bellissimo? Ah, perché sono citato a pagina tal dei tali, così. Poi, alla fine di questa grande chiacchierata con D'Alema, dice, sa, il dottor Friedman ha parlato solo di sé, non ha risposto, no, io a io lei la stimo davvero, pensi che io ogni mattina leggo i suoi articoli sul New York Times, ogni mattina apro il New York Times Friedman si mette in macchina, ci pensa pensa ma io sul New York Times non scrivo più dal 2003, <ride> sono dieci anni che non ho più scritto per i due eh, Vi ho raccontato questo episodio, è, è garbato, non è, non è selvaggio la cosa contro D'Alema, <ride> è, è, è piena di garbo, ma ve è, è piena di affettuosa ironia, si capisce che eh, Friedman ha, ha simpatizzato per D'Alema più che per gli altri personaggi con i quali e quindi con ciò vi ho detto com'è questo libro. Quindi non vi aspettate un libro noioso, tosto e solo con le dieci ricette, perché quello non è il miglior modo di eh, propagandare un libro, è un libro pieno di brio, di aneddoti, di cose, e il bello è che tutti questi, compreso da lei, ma credo glielo ho chiesto prima, sono fatti tutti filmare a dire queste cose, cioè hanno accettato tutti di farsi filmare, quindi... Ne vedremo di questi film eh, di Friedman, i primi li avete già visti sul sito eh, del Corriere o eh, a Piazza Pulita dove l'hai mandato in onda, altri ne vedete ancora, e, e, è, un, è un libro che insegna un nuovo modo di arricchire l'informazione, eh, Friedman come avete capito non è presuntuoso, non sta qui a dire adesso vi faccio lezione, vi insegno come si fa il giornalismo, ma porta un eh, etto in più di conoscenza alla informazione sulla politica recente italiana, cose che credevamo tutti di sapere ma su cui si aggiungono dei dettagli che non sono certi rilevanti. In più è divertente, quale altra migliore ragione per pubblicarlo? Grazie. Grazie. Prima di passare la, la parola a Corrado Pasqua vorrei attestare se ho imparato adesso da Paolo Miele come propagandare un libro meglio, e quindi vi dico che nel, nel capitolo sul Sudema c'è anche quel momento nella cucina che lei ha dimenticato. Eh Io non voglio dire tutto, perché sennò non lo compro. No, no? ma c'è tanta <ride> yeah. tanta roba là dentro. Ma no, c'è quel momento che mi ha colpito, in particolare quando siamo con Linda, la sua moglie, nella cucina, e, e lui sta dicendo a me. Stasera viene a mangiare qui il nostro contadino, uh, Massimo Delema. E, um, e poi mi dice, guarda, questa è una macchina che taglia il prosciutto in modo perfetto, un Berkel degli anni 30. È in perfetta condizione, mi ha regolato Vissani. E, um, e io dico, utile anche per tagliare la mortadella? Delema <ride> non si ride. Comunque... Poi c'è qualche anche piccola anticipazione all'inizio nel capitolo Milano da bere eh, quando ero un giovane giornalista del Financial Times in cui eh, Francesco Micheli mi porta, mi, mi chiama un giorno e mi dice Friedman eh, c'è un articolo che devi scrivere per il Financial Times, e dico quale eh, deve intervistare un uomo nuovo sulla scena italiana che presto sarà molto importante e farà parte dell'establishment italiano. Dico, come si chiama? E lui dice, no, guarda, le porto a, a un ufficio vicino a Piazza Repubblica, vieni con me, vieni con me. Dico, Francesco Micheli sembrava all'epoca nu giovane, nuovo, amava l'opera lirica come me, si vedeva la scala. E quindi vado con Francesco Micheli, si apre questa porta e dice... Questo è il mio amico Salvatore Legresti <laughs> e eh, eh, eh, eh, vorrei che si scriva un bellissimo articolo nel Financial Times su Mr. Legresti. Uh, e poi c'è un po' di descrizione ho imparato come si dice? Eh, sì, sì assolutamente sì adesso basta però okay. perché se no non okay. lo copre nessuno <ride> no, no, no, no. Cercando, torniamo per... a parlare dei allora, dieci togliamo. punti su allora, come riformare l'Italia <ride> così lasciamo questa parte più pregiata allora parlando dell'economia torniamo quindi benvenuto Corrado Passera. Il gatto pardo, e lo dice bene eh, Alan, anche se non usa questa frase, poi alla fine, se vogliamo ammazzarlo, lo dobbiamo ammazzare facendo ritornare la politica sui contenuti. Perché la parte più divertente è quella che abbiamo fatto, ma un contributo forte a riportare la politica vicino ai bisogni della gente, lui lo fa. E da lì, secondo me, eh, un po' bisogna ripartire. Su questi temi che ha soltanto accennato e che non possiamo più dimenticare, perché al di là di tutti i discorsi che stiamo facendo, poi là fuori ci sono i 10 milioni di persone che cercano la lavoro, là fuori ci sono le imprese che non riescono più a farcela e finiscono le riserve. Ecco, qui c'è una proposta costruttiva da, da un non politico che dice guardate che facendo queste cose eh, potremmo rimettere in moto il Paese, noi dobbiamo rimettere in moto il Paese, ed è stata la stessa... Filosofia, la stessa voglia di partecipazione e responsabilità mia ai tempi quando nel momento più cupo in cui ogni volta che c'era da fare un'asta dei titoli di Stato, che voleva dire ogni giorno, noi ogni giorno eravamo lì a sostenere sperando di, di, di farcela anche quella volta. E quindi il documento di cui si parla anche nel libro che Napolitano non mi ha mai chiesto, sono io che ho portato a Napolitano e ad altri eh, perché. Mi sembrava mio dovere dimostrare che si poteva, che non era inevitabile il, il, il, quel, questo declino e questa confusione che stava succedendo in Italia, si poteva e quindi si doveva. E, e naturalmente in questi incontri con il Presidente è stato eh, bello, piacevole eh, eh, comunicare con lui, ma poi anche con molte altre persone, i, i modi per farlo. È chiaro che i modi per, salvare, per mettere a posto, per evitare i grandi problemi nel, nel, nel 2011, oggi sono molto diversi, è la ragione per cui non concordo sulla patrimoniale. Di tasse nuove non ce ne devono essere più, anzi anche quelle che il ci sono devono esempio, ridursi dire però che il piano di Passera è stato presentato a sua iniziativa per il Presidente della Repubblica, il piano Friedman è non veramente uno niente. preparato per il pubblico, non per il Presidente della Repubblica. Allora, assolutamente sì. Facciamo due differenze e poi non ne parliamo più. Allora, il piano del 2011 e il piano di, di Alan non c'entrano niente. Il piano del 2011 e il piano per l'Italia di cui parleremo nei prossimi giorni e che in particolare poi presenterò il, il 24, non c'entrano niente, sono veramente tre cose diverse, eh, ma di quello poi parliamo dopo. Allora, quello che dicevo parlando della... De, della Scusa, questo dopo, scusami, ma uh, l'abiturne... Uh, uh, che cosa è una notizia, effettivamente no, no, no. anche cioè, io. Ho per, oh, quasi perso questo: un no? modo per cercare di, sotto, di, per cercare di sottolineare no, no, no, no. le cose non e di sfugiamo. buttarlo lì e di sperare che qualcuno lo tira su, e allora puoi schiacciarlo. No, no, ma, ma questo è, ma è ma di nuovo a Napolitano, lo porti? No, no, no, no. non ho capito. Urbi lei, e lei Torbi, del 24 di niente affatto, no. Urbi e Torbi, anzi, in Urbi giro per l'Italia, a tutti, oh, a tutti, eh, tutti con sì. tutti i mezzi possibili e immaginabili e poi in giro per l'Italia a confrontarlo, per, a correggerlo, a Faccio metterlo a posto. più semplice, um, che cosa accade il 24 febbraio? Eh, sembra quasi combinata, eh? <ride> eh allora, 20... No, no, no, ma allora, se lei parla così, Palomiero, il... io e Ferruccio sentiamo queste cose, lei ha fatto, allora diciamolo, come si bisogna fare, un po' di dribbling, non so se la parola dribbling è corretto. come si dice bene in italiano uno che... Dribbling. Dribbling, ok. <laughs> bene. In italiano <laughs> puro. Un po' di dribbling, cioè io ho i problemi con l'italiano, con club e bluff, Quando i club e bluff. Uh, dribbling, um, negli ultimi mesi, uh, discesa in campo, il 24 di febbraio, cosa fa Corrado Passera? Eh? il 24 di febbraio Corrado Passera presenta un lavoro di molti mesi fatto con gente molto in gamba che ha come obiettivo dimostrare che si può rimettere in moto l'Italia facendo cose molto forti che vanno direttamente a rispondere a quelle che oggi sono le esigenze delle famiglie, le esigenze delle imprese, le esigenze delle comunità. Ma siccome non è il cioè tema dell'Uno, non ne economica dei... in concorrenza economia. No, sei tu o lei scende in campo, io non sono lei, politico. Lei annuncia un partito politico? È sì, un libro io nostro, e quindi poi eh, arriverà anche quello. Se quel si parla del gatto pardo, allora, gatto, per stop, capire un attimo: Ammazziamo insieme il gatto pardo, si chiama pardo. Ammazziamo il Caimano. Questo nuovo libro, <ride> io vorrei capire, no? Scher, scher, scher, scherzi a parte: il 24 febbraio lei lancia un partito politico? Lancia un programma per l'Italia un programma politico un programma che è anche politico per l'Italia che abbiamo preparato in questi mesi e che poi andremo a confrontarci in giro per l'Italia in modo tale che alla fine sia condiviso e collettivo è, è un movimento è un programma per l'Italia ah, ah, stai in... al tuo libro che qui stai... allora, quello che dirò il 24 eh, più di me. è okay. certo verrai, quando presenteremo il libro di Corrado Passera verrai reinvitato e gli farai un'intervista in lascia dopo. qualcosa per il 24 okay. comunque veniamo alla tua ricetta perché è, è molto importante che tutti ci forziamo poi a dire come, cosa, che tipo di d'Italia, come, come la tiriamo fuori da questa situazione e tu dici una serie di cose molto giuste ho segnalato solo quella su cui non sono d'accordo perché oggi fare una nuova tassa, fare una patrimoniale, comunque alzare le tasse va contro il, secondo me il buonsenso vista la situazione. Eh, però una cosa per esempio molto bella, molto giusta, coraggiosa dal punto di vista della ricetta, lui inizia parlando eh, eh, delle, dei bisogni delle donne e delle famiglie, quando è l'ultima volta che se ne è parlato? Una delle cose che più colpisce entrando nella politica è la lontananza della politica, perlomeno quando si entra in eh, governo, Insomma, la sensazione che ho avuto la lontananza dai problemi veri. Il coraggio di parlare di asili nido, dobbiamo parlare di eh, badanti per gli anziani, dobbiamo parlare di scuola a tempo pieno. Ecco, quindi questo tema hai avuto il, ha avuto, eh, Friedman, il coraggio di eh, tirarlo fuori, come per esempio il coraggio di dire basta ma veramente basta ai cosiddetti tagli lineari certe cose devono essere aumentate scuola, sicurezza altre cose devono essere ridotte al 100% o al 95% quindi modello e, e metodo giusto l'altra cosa su cui se vogliamo parlare di questo perché al, eh, io, io la chiederei io la ringrazio, ma io la dei commentari diciamo questo fatto c'è un piano per ridurre il debito che non dobbiamo oggi discutere Eccoli in questo. dettaglio ma c'è un piano per ridurre il debito che io e spero le persone di grande esperienza nel mondo finanziario e politico che mi hanno aiutato a analizzare questo, credo che sia fattibile, che vale 400 miliardi e che è mirato a uh, liberare le risorse e, e, e, e porre fine a questo palla al piede del debito, eh, eh, italiano per evitare speculazioni ma per anche, e questo sarà strano eh, detto da una persona che ha promosso l'euro per Rai 3 con diversi programmi che si chiamano Maastricht Italia Mr. Aero, ma io credo non, non mi licenzi come elettorilista se dico questo ma io credo che è venuto il momento di fare i compiti a casa di, fare un, uh, di affrontare il debito e poi di fare la voce grossa con la Merkel finalmente e dire basta con vincoli europei che in tempi recessivi non funziona il 3% non è sacrosanto e bisogna essere più flessibile e la Germania non deve dettare le condizioni all'Italia sempre una cosa che lei sta dicendo ed è giustissima ed è la giusta risposta a un po' quel provincialismo di coloro che semplicemente parlano di pugno sul tavolo in Europa in Europa si può mettere il pugno sul tavolo se si è credibili, se si fa il lavoro, noi abbiamo sperimentato, eh, Ferruccio De Bortoli prima accennava a quella prima fase felice, fatta bene, positiva del governo Monti in cui governo, Parlamento, parti sociali hanno lavorato insieme, hanno fatto riforme difficilissime, hanno chiesto sacrifici forti ma si è fatto tutto insieme, in quel momento l'interlocuzione con l'Europa, ma non solo con l'Europa, è diventata automaticamente eh, più facile. Qu quindi quello che lui dice è verissimo, facciamo credibilmente non solo dei piani, prendiamo delle azioni, a quel punto possiamo chiedere e l'Europa c'è nel fare eventualmente delle eccezioni temporanee. Eh, il debito, giustissimo, per oggi non è la priorità. Certo che non dobbiamo farlo aumentare, ma oggi la priorità si chiama lavoro. I soldi che riusciamo a mettere da parte con operazioni sul patrimonio e la sua operazione sul patrimonio è un'operazione ben pensata, io la spezzetterei in tanti, in tanti pezzetti ma non, non entriamo adesso nel tecnico, le prime risorse vanno messe per rimettere in moto investimenti, consumi, per facilitare dove c'è veramente problema e creare lavoro. Di conseguenza ricominciando a crescere il debito si abbassa perché il debito non è sostenibile o non sostenibile in assoluto, è sostenibile o non sostenibile in funzione della dimensione, della crescita e quindi è una differenza modesta e rimane una valutazione positiva della proposta che fa, si può tecnicamente discuterne ma la priorità è il lavoro e si può con parte del patrimonio pubblico accelerare la soluzione sia del credito sia degli investimenti. Eh, eh, faccio solo un'ultima osservazione. Qui è difficile fare moderatori e anche eh, la controparte. Sì. Comunque, eh, io non dico che il debito è più importante del lavoro. Io dico che il debito è una specie di sine qua non per affrontare il resto: io il dico, lavoro è sine qua non. Ma Dopodiché il lavoro è fondamentale. Ma, ma qui bisogna evitare la facile demagogia di alcuni politici. Non sto nominando lei ma di alcuni politici che dicono la crescita risolverà il lavoro vogliamo dire in modo semplice, la crescita di 0,6% o 0,7% non crea lavoro. Certo. La crescita di 1%, se ottenessimo 1%, non, non crea non lavoro. C'è un termine molto noioso che si chiama trend growth e vuol dire che se tu non arrivi a 2% o 2,5%, la crescita non crea lavoro perché la domanda interna non c'è, i soldi non girano l'economia, eccetera. Per dirlo in modo semplice, questa ricetta qui che comprende tante, tante cose libriste, alcune cose di sinistra, vorrei sentire i più pocivati, sulla il minimo e vitali un, tra un attimo, è mirato a un insieme delle cose e è, è la, la cosa difficile di non bisogna introdurre un patrimoniale finché non è fatto la riforma del mercato del lavoro e, e la riforma della pubblicazione bisogna immaginare un piano di 5 anni in cui noi tiriamo fuori 60 miliardi all'anno al regime, Almeno. non queste piccole cifre che abbiamo visto ultimamente. Altro punto molto importante, non si può fare una cosa alla volta. Se vogliamo girare una situazione come quella che abbiamo, dobbiamo lavorare contemporaneamente sulle risorse da mettere nell'economia, per quello che ho parlato più di una volta di mobilitare 200-300 miliardi, rispettando per altri vincoli europei, lavorare sulle istituzioni e fare riforme Sanità, ne ha accennato, ha fatto delle cose giuste, Il, la pubblica amministrazione sanità, il, il funzionamento della giustizia, queste cose vanno messe in fila indiana, ma non una dopo l'altra, tutte insieme per poter rimettere in moto Adesso il paese. Adesso sono molto preoccupato che se Corrado Passera parla troppo bene della mia ricetta, sono preoccupato, è, no, una, lo battu corretto, è una battuta, una battuta. La, lo no, sono lusinghiato, um, ma comunque questo è troppo semplicista, bisogna, bisogna comprare il libro per capirlo. Non devi fare il venditore. Eh. Lei mi sta <ride> insegnando. Pippo Civati ha avuto occasione di guardare elementi della ricetta che piacciono o non piacciono a lei. Ci Posso può interrompere prima? Sì, prego. Pippo Civati è sconvolto perché stanno arrivando le notizie di questa conferenza stampa di Letta in cui mentre voi eh, preparate un piano così... Eh, sta presentando un piano decennale di mega riforme no, sì, ti giuro decennale. dove c'è dentro gli ussoli c'è ogni cosa il matrimonio fa gatti eh, no, ma serio ci sono, ci sono moltissime cose e quindi io vedevo Civati che si accasciava e stava svenendo perché <ride> dovrà da domani mattina cimentarsi prego, lascio la parola a Civati è molto umano lei No, in effetti sì, c'è eh, la bizzeria di queste ore in cui c'è uno scontro che spero non appaia agli, ai cittadini come una lotta per il posto e per il potere perché sarebbe un po' triste eh, lo dico con una punta di preoccupazione diciamo, e forse anche di, di, di ironia perché ce ne vuole eh, Letta, che pare non avere più il sostegno del partito di cui faccio parte però rilancia con un programma ancora più ambizioso di quelli che abbiamo, gli abbiamo sentito declinare nel corso dell'anno scorso non lo so, insomma, ai posteri l'ardua sentenza perché a questo punto domani ci sarà una direzione, lo spiego a beneficio di chi vuole capire di più, domani c'è una direzione del Partito Democratico in cui si dovrà chiudere questa telenovela perché sta diventando veramente un po' davvero una situazione bizzarra anche perché di piani ne stiamo facendo tutti e non è certo una critica eh, se non per chi ha il governo e quindi oltre a fare i piani bisognerebbe anche fare le cose perché io ne ho sentite veramente di, di ogni eh, in occasione di ogni discorso della fiducia c'è cioè un elenco sterminato di cose che peraltro sappiamo non poter fare perché l'esempio, tu citavi lo solely, no? appena se ne parla c'è una forza politica di maggioranza che è guidata da Alfano che dice di non essere d'accordo, Tra l'altro lo dice anche molto volgarmente Alfano per farsi capire dice non vogliamo trasformare l'Italia in una sala a parto, quindi non capisco perché dobbiamo continuare a tornare su argomenti che nessuno affronterà mai nelle proposte invece di Friman ci sono tante cose secondo me di, di stampo liberale e di sinistra posso dirlo se, se era una domanda la tua considerazione di prima, nel senso che eh, ci sono ricette contro gli sprechi del sistema pubblico, ha citato Perotti che è un autore molto, che è un professore Albocconi molto citato in questi giorni ma ha ragione perché eh, insomma noi abbiamo, siamo un paese in cui ci sono dei manager neanche di primo livello che guadagnano più del Presidente della Repubblica che è abbastanza curiosa come situazione forse quel tetto del Quirinale potrebbe dove sventola la bandiera al telegiornale potrebbe essere considerato il limite massimo per tutti quelli che lavorano nella pubblica amministrazione c'è una spesa che è impazzita letteralmente nelle regioni insomma l'avete già detto ma anche questo credo che sia la, gli elementi di spending review più importante: capire come si articola la spesa e per esempio ti aggiungo un elemento che è quello delle tantissime società partecipate dalla, dal pubblico, che sono secondo l'ultimo censimento 7.000, e le quali a volte non si capisce bene che cosa facciano se non mantenere consigli di amministrazione e questa è una responsabilità che un partito può eh, no, visto che parliamo di piani quello è un piano che i partiti possono affrontare immediatamente non c'è bisogno neanche del governo nazionale c'è bisogno di guardare a come si svolge per il Partito Democratico che amministra quasi tutte le grandi città quasi tutti gli enti locali è un imperativo da non rinviare e poi certo ci sono questioni ehm, che sono più tradizionalmente di sinistra. Che, peraltro, però, la sinistra italiana si guarda bene dal citare, perché sapete che noi abbiamo una sinistra che è eh, timida, diciamo che un po' si imbarazza. No? Perché no? tutti celebrano De Blasio. L'importante è che non venga in Italia, nonostante il cognome. Cioè, se sta a New York può permettersi di dire progressività delle aliquote fiscali, può permettersi di dire salario minimo, può permettersi di litigare con Cuomo, che è un altro italiano prestato a proposito di cose in esilio. Perché l'espressione dello, dello spumanti di Dalema era che. Fosse uno champagne francese in esilio, che io trovo irresistibile. Noi abbiamo dei grandi politici di sinistra italiani. In Nel momento in cui Toledo dice anche me, sai Hollande in grossa difficoltà. Non commento per nuovi motivi. Eh, dicevo che, appunto, quindi ci sono delle questioni da porre, e secondo me il pugno sul tavolo in Europa andrebbe dato bene, al di là di, di, del momento della persona che lo farà. Perché ci sono cose che in Europa esistono. Il reddito minimo, un sostegno minimo, vita chiamiamolo, ci sono formule diverse. Il pugno fatto non subito, ma quando Italia no, ha fatto No, ma siamo d'accordo. Però non vorrei che fosse mai, non so come dire, perché Monti era una persona molto credibile in Europa, Letta era una persona non sospettabile di essere anti-europeo, di non voler mettere a posto i conti. Però l'esempio del reddito minimo. Se studiato bene l'esempio che fa Friedman è quello di Tito Boeri, c'è un esempio di una regione italiana che lo fa già, che è il Trentino, la provincia autonoma di Trento l'ha già provato, ecco quella è una cosa che in Europa c'è quasi dappertutto, forse lì si può chiederla senza sembrare degli, degli spendaccioni o delle persone irresponsabili, forse si può chiedere come l'Italia può introdurre questo meccanismo senza sembrare appunto no, un paese che vuole sforare. Lo stesso io penso dovremmo orientare, questo c'è un po' se posso permettermi un undicesimo punto della ricetta, c'è anche secondo me un modello di sviluppo da ripensare, eh, da cominciare dall'energia, dallo sviluppo ambientale, è un tema considerato pochissimo e devo dire la verità anche da questo governo purtroppo, insomma, se c'è un elemento di rilancio, quello sarebbe strategico. Perché eh, spending review si può fare anche sull'energia, consumarne di meno, ci sono tanti strumenti anche finanziari che si possono mettere in campo e, e no, si fa sempre molta fatica. Forse c'è anche qualche potere da sfidare in quel campo no? ci, altrimenti parliamo solo delle nomine da fare fra qualche settimana, perché tutti siamo appassionati. Eh lo so, infatti lo citavo apposta. E viene, e viene da perché? tutte le parti, perché Civati ha proprio detto una cosa importante. Quando siamo andati ad affrontare il, il tema delle bollette che continuavano a salire uno va dentro e capisce che c'è la distribuzione di soldi dappertutto blocchi il, gli incentivi fuori, fuori serie che c'erano per il fotovoltaico 170 miliardi già, già dati, eh? viene giù il mondo da destra e da sinistra però spieghi e lo riesci a portare a casa capisci che il gas continua a salire perché è un mercato chiuso allora lo apri, viene giù il soffitto un'altra volta però si va avanti e dopo facendo questo genere di cose andando come giustamente dice Civati anche contro in Mamma Santissima le bollette a un certo punto calano e per la prima volta dopo tanti anni eh, sono calati ma bisogna avere coraggio e una certa generosità e molte di queste cose veramente non sono né di destra né di sinistra sono risolviamo i problemi ah, del nostro ecco pezzo. sono contento che Passo ha detto questo, se riferiva a questo tema perché io ci tengo a precisare più per Civati che questo ricetto non deve essere visto come sinistro o destro. No, no, Ci sono rispondevo elementi solo di... alla, alla provocazione che, che facevi, no? Sì, cioè, ma, ma alla Se fine... può essere accolta da una forza di sinistra, questo in alcuni sì, punti. Perché volesse essere posto ideologico, volesse essere buonsenso, cioè la sinistra non ama il fatto che io sono a favore dell'abolizione del contratto a tempo indeterminato e la sostituzione con un uh, contratto stabile in cui per i primi tre anni non c'è. Uh, uh, la possibilità di, di fare una um, causa e, e, e fare uso di articolo però, 18 un periodo di prova per tre anni perché uh, in questa ottica e questo non è di, di sinistra beh però posso eh, Letta ha parlato anche di questo qualche minuto fa c è, no, è in diretta sono, vi svelo scusa questo è uno scherzo o No è vero è il contratto unico con la prova per tre anni la Letto cof... sta elencando la sua eh, ricetta. alla ricetta di Friedman eh, aveva letto, letto il libro per... ma ma è, il governo felice il cioè... libro è stato mandato due giorni prima ah, quindi ecco, ha ecco, copiato cioè eh. l'intero programma di Friedman sì, però ci che era una battuta finisca domani pomeriggio finisce sembra di essere veramente tornati alla la più vecchia politica il no, all'interno del PD, vai tu, non vengo io. No? Io facciamo il rimpasto, no? facciamo la, la staffetta, no? eh, le pile scariche. Insomma. Adesso cioè, con quel che c'è fuori, insomma, veramente decidete che sia uno e poi mettiamoci a fare. Cioè, so, il passo dice: il balletto deve finire. È un titolo per qualcuno. Civati, cosa dice il balletto deve finire, no, so Dice no, il balletto consenso? Un'ultima un il... battuta, Friedman. Oggi Tabacci ha detto che le e Terenzi gli sembrano Fanfani e Andreotti, un messaggio di speranza per, <ride> verso il futuro. Un messaggio di speranza. Eh, sì, Fanfani un... e Andreotti avevano un livello di debito più basso sì. in, repo, in termini di report. Ferruccio, le, cosa, che effetto fa sentire no, tutto vediamo questo? Vediamo <susurra> se questo vast programma che è stato è annunciato... annunciato eh semplicemente per fare concorrenza alla presentazione di questo libro eh, solo per questa ragione insomma no. c'è una ragione di marketing politico che si sovrappone ad altre ragioni di marketing editoriale ma io credo che molto dipenderà dalla direzione del Partito Democratico di domani del resto questo congresso infinito che il Partito Democratico continua a fare per tenere giovane Pippo Civati anche eh, per, per tenerlo allenato, insomma credo che sia una, una sorta diciamo di, di, di freno insomma, a quello che può essere insomma, la scelta di governo per questo paese. Non so, io pensavo che nostro, tanto per dare un piccolo contributo che mantenere separati i due, almeno per un anno i due piani quello del governo che dovesse affrontare una serie di emergenze e quello invece diciamo, delle forze politiche che avevano il compito di promuovere non solo la, la riforma della legge elettorale ma anche le altre riforme costituzionali senza le quali la riforma della legge elettorale per quanto accettabile rischia di essere inconcludente io credo che forse da questa presentazione può venire anche una sorta di appello alla serietà da una parte e alla responsabilità dall'altra per fare delle cose peraltro ambiziose come quelle che sono in, eh, su, scritte nel libro di, di, di, di Alan e anche in parte annunciate dalla, da Corrado Passera ci voglia una stabilità politica una grande serietà una immenso senso di responsabilità e l'idea che si possano fare queste cose soltanto in un arco di tempo ragionevole. Se la campagna elettorale è sempre aperta e se il 24 febbraio non festeggi l'anniversario delle elezioni, no? perché non c'è nulla da festeggiare, insomma, Ecco, allora, se invece la campagna elettorale è sempre aperta, il congresso del Partito Democratico non si chiude mai, beh, insomma, questo è un Paese che verrà giudicato soprattutto poco serio. E purtroppo alcuni dei commenti che sono seguiti anche a livello internazionale, non innestati dal libro di Alan, ma certamente da discussioni che traggono spunto dagli argomenti di Alan, vanno in questa direzione, cioè la scarsa credibilità di un paese che non è in grado seriamente di affrontare le priorità che ha davanti in altri momenti storici questo paese è stato in grado di farlo tra l'altro affrontando temi eh, di carattere eh, come per esempio quello del, quello del terrorismo che insomma in qualche modo hanno diviso lacerato e insanguinato eh, il nostro paese io mi auguro che visto che nei momenti di emergenza noi sappiamo dare il meglio di noi stessi si possa in qualche modo arrivare a ad un ragionevole equilibrio. Ecco, grazie direttore. Eh, stiamo per andare all'ultimo tema, anche perché forse qualcuno dice un altro 10-15 minuti e mi alzo. Ma l'ultimo tema eh, che vorrei fare in un giro di discussione, che nel libro, ma anche importante e attuale oggi, riguarda proprio. Um, e poi possiamo anche uh, rispondere al primo ministro che l'altro giorno ha detto che c'era una mistificazione e un sospetto tempistica dall'uscita di, di questi brani. Ho, Ho già risposto il direttore, Paolo, Paolo che c'era una mistificazione strana un sospetto tempistica nell'annuncio del piano. Vabbè. I famosi cretini No, no, no, è, no, no, io parlavo del primo ministro Letta che ha annunciato il suo ricetta al momento che siamo qui, come mai il primo <coughs> ministro annuncia la sua ricetta mentre siamo qui Chi pongo la questione, ma non sono abbastanza italiano a farlo funzionare come interrogativo. La domanda chiave che Fruccia adesso ci ha portato a sollevare è che nel libro, diciamolo in modo più netto, io scrivo nel libro che io non ci credo, non credo che sia possibile fare una serie di va va riforme di vasta portata, di affrontare tutti questi grandi problemi con um, uh, la classe politica di oggi se non uh, si fa la riforma elettorale e istituzionale, come dice il direttore De Porto, sì, ma di affrontare le riforme è importante ci vuole un mandato elettorale, cioè ci vuole un voto a un certo punto e gli italiani, bisogna andare agli italiani a dire guarda, Thatcher l'ha fatto negli anni Ottanta in modo salvatico e brutale. Tony Blair, prima del momento in cui si è messo con Bush in Iraq, stava seguendo una politica socialdemocratico di centro ragionevole con una terza via, come si chiamava a Firenze, quando si discutevano questo alla fine 90 all con Clinton e Blair e Prodi e D'Alema, poi ha ucciso ovviamente questo um, perché non piaceva a lui la terza via. Questa terza via era il matrimonio fra un mercato libero e la possibilità uh, di avere equità sociale. Ma non si può affrontare, secondo me, e invito commenti e critiche, non si può affrontare una serie di vaste riforme, compreso quelle del mercato del lavoro, burocrazia, fisco eh, eh, e altri elementi, se non c'è un forte mandato elettorale, se il popolo sovrano non si esprime. Ovviamente, presupposto, bisogna avere una legge elettorale che funzioni, eh, e bisogna avere questo, questo, questa prima tappa. Che, che questo sia in ottobre. Nel semestre europeo, che per me non deve essere considerato sacrosanto, perché chi ricorda chi, è, chi è attualmente ha il semestre europeo? Qualcuno mm. della stanza sa che la Grecia, mm. sapete che il semestre europeo fino al 31 dicembre era Lettuania, Lituania, cioè no, no questa è una pretesa. Ma, ma che il governo Letto va avanti per x mesi o x anni, senza veramente che gli italiani si esprimono e dicono ok, siamo disposti a, a fare non solo lacrime e sangue ma anche tra i benefici delle riforme eh, con questo spirito di, di, di solidarietà che manca in questo Paese anni, ma che ci rendiamo conto che ci vogliono anni senza una, una, un voto, non credo quindi l'ultima mia domanda è siete d'accordo con questa ipotesi che senza un voto e un forte mandato elettorale non si può intraprendere queste grandi riforme e se si, non importa se rispondete sì o no, quando si vota? Secondo voi? Mm. People ci io però non vengo più, <ride> scherzo. No, allora io ci ho fatto un congresso con questa tesi, l'ho perso, quindi non so se passerà mai, però l'idea è quella proprio che a un certo punto per fare delle cose ci voglia il consenso delle persone e maturarlo insieme, perché ogni piano è affascinante, bello, però va condiviso, va scoperto, va anche messo alla prova, va stressato no, con le categorie, non solo con le lobby, ci sono anche delle persone disinteressate che però possono rilevare delle cose che non funzionano e quella una volta si chiama politica. Invece della politica stiamo dando una rappresentazione diversa, per cui è una questione di palazzo. E guardate che se a voi sembra strano quello che sta succedendo in questi giorni, vi assicuro che in Parlamento sembra un'equazione perfetta, una formula... lei non sta rispondendo alla domanda? No, io ho detto di sì, che sono d'accordo con... D'accordo che si, bisogna votare? Sì. Quando? In eh, che me... modo? Allora lì c'è una subordinata che è solo questa, cioè per me si deve votare il più presto possibile e infatti sconsiglio a Renzi di fare il Presidente del Consiglio. con Ci vuole una senza legge elettorale. Appunto stavo arrivando lì, eh, la legge elettorale che però stiamo facendo non va tanto bene per costruire quella sensibilità e mi spiego, e spiego il motivo, perché bisogna che voi scegliate le persone con un collegio uninominale o che mi piace di meno con le preferenze, perché è così... Il rischio è di avere dei grandi segretari che sulla base di convenienze proprie, interne, speriamo non interessi, scelgano le, i candidati. Questo non va più bene perché non crea, secondo me, quel clima positivo per fare così. Almeno se votate Passera, votate Civati, votate altri, però sapete anche dove abitano, che cosa hanno detto, che cosa avevano promesso. Perché se avete notato, e finisco, la cosa che mi imbarazza di più di queste ore è che noi stiamo dicendo tutto il contrario di tutto cioè Renzi aveva detto io vinco, no faccio il premier solo dopo le elezioni e pare che domani mattina diventi premier non penso che stanotte votiamo eh, lo stesso Letta aveva detto 2015 adesso rilancia anche lui perché Renzi ha detto 2018, capite che così è un po' complicato e perdiamo un po' di credibilità tutti quanti prima di sentire i, i, i due direttori ha risposto alla fine, io vado dal politico Civati al quasi politico Pasola Civati oh, ha detto una un cosa fondamentale che ci stiamo dimenticando, poter scegliere i propri rappresentanti. Il Porcellum non lo permetteva, il Porcellum bis non lo permette, ma non è neanche il difetto maggiore, perché se andiamo a guardare dentro bene, quello di cui noi abbiamo bisogno è un grande rinnovo della politica. Cioè I partiti, dopo questi vent'anni, sono arrivati al livello minimo di credibilità, persino sotto le banche. E quindi questo vuol dire che c'è da fare un grande rinnovamento. Per fare rinnovamento... Scusa, una domanda, ma anche lei ha un po' di risposta in tutto questo? Certo, ma tutti. Nessuno si può tirare indietro da quello che è successo negli ultimi vent'anni. Poi ognuno di noi ce l'ha messa in un modo o nell'altro. Ma oltre a quello che ha detto Civati, un sistema elettorale che penalizza gravissimamente chi vuole entrare, perché obbliga una nuova formazione a non poter essere indipendente ma ad allearsi subito, al primo turno, non succede da nessuna parte, quando ci sono i doppi turni, al primo turno ognuno va liberamente, si presenta, si misura e poi fa trasparentemente delle alleanze dopo, che nuovo può essere un nuovo che deve allearsi o con Berlusconi o con Renzi per cominciare la partita e quindi bisogna star fuori? Quando, quando... aspetti, no, quando, no, no, no, no, no, ma ti le, le, le, le, ris, le rispondo, le rispondo, le, le, ris, le rispondo un attimo. Aspetta, in tutto ci sono dei sistemi che nel mondo, quello tedesco piuttosto che quello inglese, il doppio, il doppio, il doppio sistema... Allora, se mi fa finire le spiego quello che penso. No, c'è la seconda cosa che è molto importante, forse ancora più importante. Che lo stesso cittadino che vota un partito che si mette in una coalizione, il suo, partito, il suo voto valga X, cioè valga una certa... e se è indipendente vale la metà, cioè bisogna avere l'8% se si è indipendenti e il 4,5% se, se si è in coalizione, è come dire che ciascuno di noi, secondo chi vota, vale 1 o vale 2. Questo è una un impedimento fortissimo al rinnovamento. Il sistema che potrebbe andare nella direzione di Civati e che io sposto totalmente è il collegio uninominale a doppio turno in cui le alleanze si fanno al secondo, secondo turno. In questo modo ci sarebbe molta più partecipazione e ci sarebbero delle alleanze stabili. Un sistema che arriva al 52 con ammassi okay. di partiti in cui l'ultimo degli alleati può far saltare la maggioranza non garantisce neanche di la governabilità. E di altro ancora, ringraziando il sentiremo eh, quando lancia il suo eh, movimento eh, fra poco e poi torniamo sopra sicuramente le ultime parole le lascio al direttore attuale e al presidente di RCS Libri, prima Ferruccio di Bortoli in chiusura si è già fatto tardi per cui non, non perdiamo altro tempo e poi gli avvenimenti incombono <ride> in <ride> e quindi si, è, si apre Prego. Sì, Mi scusi se no, no, per carità, io qua l'aspettavo qui. Ero eh? qui che aspettavo, prego. Lei potrebbe essere succinto, no, gentilmente, sì, succinto. Io vi chiedo, era po non era il momento, era questo il momento con tutte le cose che stanno succedendo in Italia? Gli Libri che che sono labilissimi sì. come vediamo di pubblicare questo libro che io considero un'ottima operazione commerciale ma secondo me mm -hmm. non è stato assolutamente i tempi si potevano rispettare e complimenti okay, da, da. al dottor dottore mi scusi a lei complimentissimi perché ci voleva lei che arrivava dall'America e con tutti i giornalisti mm -hmm. nostri bravissimi lei è riuscito a intervistare a tutti quanti a fare le, i, i, dei io, tutto. Bravo, io, oh, bravo, bravo bravo bravo Senso in modo chiaro della sua uh, domanda critica, e, uh, uh, um, non è un'operazione commerciale, po è diventato quello, speriamo sarà, sarà quello per le vendite, ma è cominciato come un libro che si chiamava incubo italiano come salvare il paese lo scopo era di e lo scopo rimane accendere un dibattito serio in questo paese sulle scelte difficili e durissime da fare e smettere di, di nascondere di mettere la testa nella sabbia come un, come un struzzo e, e, e affrontare il fatto che l'Italia deve cambiare o rischia di implodere scusami, uh, Paolo Mieli lei è stato chiamato in causa anche No, eh, solo che non era in quel senso che dicevo cretino ma dicevo a quelli che volutamente io capisco che uno possa avere un dubbio ma allora gliene aggiungo altri a dubbi su questo libro perché quei tre signori Prodi, De Benedetti e eh, Monti hanno scelto questo momento per confessarsi davanti a una macchina da presa come mai? Che cosa? Beh, insomma, confessarsi sì, confessarsi raccontare, loro, loro, non lei, non lei loro, queste persone perché hanno scelto questo momento e la catena dei dubbi può uh, avvenire ma di fronte a un'opera giornalistica o saggistica uno si può domandare solo questa domanda è giusto, Cioè, è, è serio è reale quello che c'è scritto o è falsificabile si può dimostrare che è falso se eh, è una cosa vera e se ha delle prove, eh, anche se va in tasca a me, a quello che penso, a quello che ritengo, io, io penso che sia doveroso pubblicarla. Un atto. Se, se questo libro, guardi che la storia è piena di eh, decisioni prese per carità di patria, di libri che mh, sono stati accantonati... E, ma poi arriva un momento della verità e ti si dice ma perché quel libro tu avevi questa storia e l'hai messo in un magazzino <ride> hai ritardato dieci mesi prima di pubblicarlo queste cose il nostro mestiere è di pubblicarlo tutte le date non, sì, non sono sì, ma infatti, allora ne approfitto anch'io perché non, e chiudo uh, sulla domanda ultima che ci ha fatta Friedman si chiama Friedman eh? lui la domanda che ci ha fatto Friedman è è giusto andare a votare, non serve una nuova legittimazione per fare le cose? Secondo me la risposta è sì, è giusto andare a votare, per andare a votare bisogna fare la nuova legge elettorale, io concordo con quasi tutto quello che hanno detto sulla legge elettorale, sia passare che civati ma invito Passera Civati a ricordare una parola, compromesso quando tu devi fare un compromesso parlamentare devi trovare un minimo condonatore di quelli che dovranno votare questa legge elettorale non ha senso, scusatemi eh, lo dico a me stesso che concordo con voi, non ha senso continuare a dire ma io avrei fatto una legge elettorale con lo scappellamento a destra con, eh, insomma interessante forse hai ragione ma un compromesso parlamentare Secondo, scusami, questo non è, un compromesso parlamentare. è un compromesso forse se può passare è un compromesso fra le due grandi forze parlamentari che sono certo non ce ne sono tre se ci fossero tre è meglio ma voi proponete una sottrazione, non un'addizione voi proponete che la vostra legge che sono sicuro che se ne parliamo tutta la sera sarebbe diversa quella di e da quella di Passera eh, vada di nuovo alla rincorsa di un consenso parlamentare che da otto anni non si riesce a ottenere quindi è meglio il poco possibile del magnifico impossibile. Non so se hai capito sì, siamo questa con... Secondo cioè, me è no, troppo, troppo aspetta, poco fam... possibile tutto qui. Eh, troppo eh, poco? Eh, eh, sì. Ma tu sei un parlamentare, poco. Civati? Eh, tu vai... E trovo un compromesso parlamentare, vai là, tu sei bravo. Eh certo. Invece di eh, fare lo posso fare io. Quello no, che no, in no. Abbiamo presentato degli emendamenti. Ma che presentato? Tu devi andare, eh no, devi andare e a sentire Berlusconi, Grillo, cosa così. Sentite. Io, che sono più saggio e ho questa proposta che è nettamente migliore, ci state a votarla in Parlamento? E se loro ti dicono di no, eh, prova a trovare un altro compromesso. Ma finché tu non proponi una cosa che possa avere la maggioranza dei Ma siamo voti, significa avanzare queste obiezioni, che quel poco che si può fare non si fa neanche quello e si va avanti come è andata per otto anni, perché questi otto anni, da quando c'è il Porcellum, sono stati pieni di persone. scusami come voi che avevano delle leggi ideali e che però non si facevano. Punto secondo, quando andare a votare bisogna prima fare la legge elettorale e in tavolata unirci l'abolizione del Senato, il cambiamento del Senato lo dico per semplicità e poi prima di fare tutti quei progetti mirabolanti di cui parleremo dopo, un, con un Parlamento rilegittimato e che ha votato con una nuova legge elettorale e con non la doppia lettura perché non ci sarà più il Senato, si farà, si farà tutto quello uh, che bisogna fare. Quindi si può andare a votare, secondo me, già dall'autunno o massimo, All'inizio dell'anno prossimo non è, una, non è una bestemmia andare in non è un tabù andare in ottobre. No, assolutamente. la storia aspetta. Terzo punto voglio dirlo anch'io, io sarei molto stupito. Pare, ho letto anch'io i giornali, sarei molto stupito che Renzi accettasse di fare il presidente del Consiglio in una situazione come questa cioè una presidenza del Consiglio fatta, immagino, con più o meno la stessa maggioranza che aveva Letta e con più o meno lo stesso programma che oggi ha messo in campo Letta, mi sembra un'avventura che rischia di disperdere tutto il patrimonio e la simpatia che Renzi ha uh, conquistato in uh, persone come me. Mi sembra un'assurdità... E lui era portatore, una delle cose per cui ha conquistato uh, questa simpatia era per dire guardate, dopo due governi scelti dal presidente, si torna al fatto che è il popolo che sceglie come sceglieva Berlusconi o Prodi, era una cosa che eh, creava consenso e andava nella linea delle cose che tu mi hai chiesto, eh? spero che stanotte Renzi ci ripensi, grazie. Benissimo, grazie Paolo Miele. Grazie Ferruccio Di Bortoli. Quando torniamo la prossima volta rispondere alla domanda ma Enrico Letta è finito commissario europeo a Bruxelles o no? Grazie a tutti.